Pronti per partire, realizziamo i nostri sogni, nessuno resti indietro, dico a te, unisciti a noi! Non ce la farai Ricorda Qualcuno Da qualche parte sta aspettando Anche te Non farti spaventare I sogni spezzano Le catene fai tesoro di ciò che tu sai Dai avanti E non mollare mai Si tornerà In c'era vai Dai avanti mollare, Vai avanti non volare mai Io ci credo io mi faccio avanti, io ci credo Mi butto in un affondo, io ci credo E ora tocca a me, io ci credo Io ci credo, io mi faccio avanti, io ci, ci credo, credo, mi rupe in un affondo, io ci, ci credo, credo, che ora tocca a me, io ci, ci credo, credo. ero un rallontano. Le parole d'ordine per realizzare i propri sogni sono queste.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 Si credo, io, si credo, io, si credo, io si credo, io ci credo, e a tocante, io ci credo, e lo urlo mondo, io ci credo, e mi faccio a io ci credo, e ora tocante, io ci credo, e ora tocante, io ci credo.